Ciao a tutte! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 16 del libro She che è valido fino al 27 dicembre del 2018. In questo album trovate tutte le offerte e le promozioni per passare le feste scintillanti e in bellezza. Quindi ci sono le promozioni make-up, le promozioni bellezza, le promozioni per la cura dei capelli. Vi ricordo che il 27 dicembre è anche l'ultimo giorno per, scaricare, per ordinare dall'album di Natale, ma ovviamente... I prodotti sono in edizione limitata e non arriveranno mentre Natale però è una buona occasione per fare scorta sfogliamo il catalogo Allora eccoci, iniziamo a sfogliarlo vedete album numero 16 valido fino al 27 dicembre 2018 e vediamo subito la prima pagina che è perfetto per il trucco di Capodanno quindi rendi indimenticabile la notte di Capodanno con i vari set make up e soprattutto con l'omaggio ogni 20 euro di acquisti beauty e questo astuccio perfetto per riporre tutti i trucchi allora la prima promozione che vediamo 17,95 e set che comprende il fondotinta, questo matte che è sempre fantastico quello super opacizzante il correttore che preferite quindi si può scegliere tranquillamente tra tutti quelli colorati con il codice rosso oppure anche quelli correttivi quindi sempre col codice rosso il fondotinta ovviamente si sceglie nel colore che si preferisce tra quelli adatti alla vostra carnagione. poi andiamo avanti e vediamo sempre con tutti i prodotti make up 20 euro per l'acquisto per avere in omaggio la vediamo i set eccoli qua degli ombretti 1495 il set di tre ombretti si può scegliere tra tutti i colori eccoli qua le varie eh, gradazioni di colore quindi e' ad esempio questo che è quelli dei marroni, marroni più scuri, i dei grigi per uno smokey, oppure il blu che è molto bello sempre per le feste. Il look Glamour che è quello più classico con il rosa. Eccoli qua. Oppure quel look magliante, perché prendo degli arancioni o dei verdi, molto belli come colori. È il momento delle maschere anche per preparare il beauty, quindi la pelle al capodanno. Qui abbiamo le maschere purificante, quella purificante Ultra Clean. La rivitalizzante, la purificante e l'illuminante, quindi sono perfette 3,95 95 Oltretutto, per ehm, essere perfette, come ho detto, al capodanno. Veniamo ora alla promozione per essere scintillanti dalla testa ai piedi, quindi anche con i capelli: abbiamo il regalo. Eccolo qui: il trattamento a notte da 30 ml. Ogni due prodotti capelli acquistati. Quindi, tranquillamente, potete scegliere tra la vostra linea preferita, tutti quelli che preferite ed è maschera, shampoo, balsamo, trattamenti, bastano due prodotti e sei in omaggio al trattamento notte. Quindi guardate tra tutti questi, tutte le linee, tranquillamente quella che preferite e quella che è più adatta alle vostre esigenze. Questo era tutto l'album. Abbiamo sfogliato tutto il catalogo, avete visto che ci sono delle promozioni, delle offerte molto interessanti per queste feste, ma direi per tutto l'anno. Come sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini. E trovate sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali. E non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati e ovviamente buone feste con il Magico Attuale Mondo di Brochet.